Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi vi parlo di padre Michele Piccirillo, francescano e archeologo.